Sì. e adesso le faremo qualche domanda, stia tranquilla, sono più disagio di lei e cominciamo, vorrei cominciare con la famiglia, volevo chiedere lei se ha avuto un bel rapporto con i suoi genitori. Sì, molto, molto, molto bello, anche se avevo un padre molto severo, eh. ma molto tanto era aggressivo altrettanto era dolce poi nel rapporto quindi buono insomma ecco rapporto molto buono. E era permissivo o era proprio rigido? Eh beh vi dirò che quando io sono venuta a Villa Franca che ho incominciato ad uscire da sola è stato un po' un problema dicevano che ero l'uomo di casa perché perché mi permettevo di uscire da sola la sera, e ecco, andare con tutti gli amici, eccetera. Quindi non è stato facilissimo, ma... E le donna in casa aveva obblighi? Beh, sì, sì, certo, avevamo... Cioè, tutto quello che era eh, il rapporto delle, dei lavori di casa li facevamo tutti noi, insomma, ecco, cioè... E eravamo, io, la mia famiglia è composta di due sorelle e due fratelli, quindi i compiti erano abbastanza divisi, insomma, ecco. E erano comprensivi con lei, la sua opinione valeva in famiglia? Direi sì.